Ti, ti pardon ti faccio però pardon Luigi 002 vai rientra basta <ride> ciao sono tornato allora zitto chi ti ha detto di salutare insieme a me io ti ho detto di salutare dopo adesso questa cosa la lascio nel video ah, no, allora oggi video. adesso lo puoi fare il film Oggi iniziamo una nuova serie, mamma mia da Luigi versus Angelo, infatti lui è Luigi, ciao Allora, basta, esagerato, via, basta Ok, ti killo, ti faccio la kill. Allora, oggi iniziamo una nuova serie, infatti Luigi come si chiama? C'è scritto lassù, leggilo No, leggilo tu perché non parli mai nei video, vai allora la serie si chiamerà Luigi contro Angelo Versus c'è scritto, non contro È uguale E stai zitto Allora, e quindi inizierà questa nuovissima serie mamma mia In cui ci saranno ogni giorno, cioè non ogni giorno, ogni volta che faremo no un nuovo episodio Nuovo video di Luigi contro Angelo Quindi ogni volta che registrerò un nuovo episodio ci sarà, un, ci sarà una nuova sfida Cioè magari ogni tanto però e qui infatti abbiamo la sfida di casa e Luigi sta fermo Però altre tre sfide che se premi il pulsante Luigi dimostra Dimostra, premi il pulsante Quale? Uno dei punti interrogativi Vedete, non funziona, perfetto Quindi oggi iniziamo con la sfida di casa. Questa mappa è bella perché possiamo Oltre all'ambientazione che l'ho fatta io tutta, bella eh, Possiamo anche decidere la grandezza dei lotti con cui costruire Infatti possiamo selezionare sia i lotti piccoli Che sono quelli che lui esce subito eh, Oppure anche i lotti, eh, i lotti grandi, eccoli qua Perfetto Oggi cosa dobbiamo costruire? Le nostre... Abitazioni eh, Nelle teste Dobbiamo costruire le nostre teste e con dentro una casa che deve essere abitabile. Quindi Luigi vai subito nel tuo lotto, E iniziamo a costruire vai, cammina, è vero che siamo in creativo. Ok, allora io ti dico addio, ogni tanto ci risentiamo. Va bene, addio. Allora, iniziamo con della torracotta bianca, devo dire. Ok. Però io dato che sono zozzo uso Word Edit, no? Mi sembra giusto. Eh, dato che lui cosa stupido, devi usare? Word edit, <ride> e dato che lui già è stupido, non lo sa usare, eh, lo, a lui lo lasceremo 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allora, per tua informazione, casomai. Mh, casomai non ti ricordassi, dato che noi abbiamo già cercato di registrare tre volte questo video. Però a distanza di un mese. Eh, casomai non ti ricordassi, ehm, non devi superare il lotto il, lo spazio del lotto, giusto? No, eh, signor hacker, eh, eh, costruisca senza Word edit, eh, grazie. No, no, no, mi è servito solo per la forma. Come materiali io penso di usare, la oltre alla magia terracotta bianca che ci teniamo qua Penso di usare anche il marrone per fare i miei capellozzi bellissimi E dopodiché usiamo anche il rosso magari per, per fare il ciuffo Il rosso, l'arancione Dobbiamo vedere che colori abbiamo sul nostro ciuffo della skin Noi abbiamo il rosso, l'arancione, il verde, l'azzurro e il blu Ok, quindi però... Però noi al posto del blu mettiamo magari il viola Quindi mettiamo poi il giallo Il, il verde mi sembra, mi sembra corretto Anzi no Lime E azzurro Facciamo il ciano perché mi sembra adeguato ciano. E infine per ultimo ma non per importanza Importante. Il magenta Magenta Ok perfetto Allora, già così ci sta, stiamo, ci stiamo già ragionando in una maniera corretta E abbassiamo la situazione di qua Intanto oh, Luigi noto che fa cose Aspetta che ci avviciniamo in maniera stalkerosa uh -huh, Lo notiamo, perfetto Guarda non ci nota, siamo proprio, mamma mia, dei maestri dello stalking Credo ci abbia notato No, no, no, no, ok, allora fuggiamo e ritorniamo alla nostra casa Allora, no, ok, in sé ho sistemato il ciuffo perché il mio ciuffo è più o meno così Ok, ci sta, come un buon utilizzo della quercia, anche se forse stacca un po' troppo, però dai, ci sta. Adesso passiamo al tavolino, direi di farlo così, perfetto. E mettiamo per adesso solo una sedia, perché sono solo, triste, e eh, niente. Ehm, allora, eh, facciamo fidanzamenti, Luigi vieni, dobbiamo organizzare una nuova cosa, vieni, adesso facciamo uomini e donne in... Uh, in Minecraft vieni Allora tu devi fare Maria De Filippi Quindi tieni la sedia speciale tieni. Mettiti Siediti E poi devi spawnare questo qua Vai. No basta Basta troppi Basta Che mi fidanzerò con lei mi Sembra bella Allora adesso facciamo una libreria No non voglio farla la libreria. Perché no e farò invece Anzi la farò alla libreria Ho cambiato idea adesso Prendiamo una libreria così E inoltre prendiamo magari anche un telaio Perché ci sta bene Adesso spiego il perché Quando noi facciamo una libreria In Minecraft eh, Se aggiungiamo il telaio eh, Rende più variabile Cioè varia di più Sembra la libreria Sembra che abbia dei pezzi vuoti Invece no in realtà è solo un telaio. Ok, perfetto. Ci sta così. E questa combinazione mi piace. Guardatelo che mi copia. Ah, ha messo pure il telaio! Guarda che schifoso. L'ha messo pure male perché non sa farlo il trucco. Ah, non lo sa ah, fare. Non fa fare. Fatto? No, perché dall'altro lato si vede la texture del telaio. Ok, perfetto. Ci sta come libreria. E in genere la casa... In generale ci sta, dai. Ok, non credo che ho altro da aggiungere, penso E eh, va bene, quindi Con Convoco Luigi Luigi! Che vuoi? Hai finito? Eh bu? Cosa significa questo bu? Spiegati meglio Hai finito? Diciamo di sì, seda si hai, hai finito o devi mettere altre cose? Devo mettere solo una cosa finita Però veloce Se no ti distruggo Finito Ok bene Dunque, Da chi iniziamo? Da te Da me perfetto Allora vieni subito Aspetta prima gli esterni eh, Esci Esci Allora Come puoi vedere Ho utilizzato questi blocchi fantastici Per replicare la mia casa all'esterno Credo ah, sia perfettamente o quasi è uguale alla mia testa più o meno. È, ok, quindi colori adesso... completamente diversi. Un punto in me. No, non è vero, in base a cosa? Non sì. vedi colori di diversi. I tuoi capelli sono tipo grigi e qua è marrone. E poi no, mi i miei capelli sono castani scuri. E sono, poi inoltre, sì. inoltre, inoltre il mio ciuffo è arcobaleno, infatti, se guardi in testa mia. Minecraft non sono marroni. Ok, come puoi vedere, dentro ho utilizzato questo fantastico pavimento molto interessante, che ci sta, devo dire. E questo tappetino carino, anche un po' tridimensionale, devo dire. Eh, che schifo? Allora schifo ci, sarà, ci sarai tu Sta questo, questo piano di sopra Che è un soppalco Non è un piano di sopra In modo tale da, da Non rendere troppo eh, claustrofobico L'ambiente mm, okay, Che quindi. schifo di data Allora schifo ci sarai tu Andiamo avanti E eh, prossima casa è la tua Perfetto vieni Cioè, io devo venire. Descrivi dall'esterno prima allora, l'esterno è la mia testa uguale identica tranne sto coso che c'è in mezzo. Ok, che fa il caminetto per dire, va bene. E si entra. Okay. Ho fatto un tappeto un di mio colore. Ok, eh, un, un tavolino un diverso per dal due. Mio, e sta. non solitario come a te. Però il mio è più grande di tavolino, devo dire. Sì, sì. Intanto basta un piatto. E qua c'è la mia bella... Allora, devo dire, sera, ci sta come vedere. cucina la tua, devo dire, carina eh, Io sono andato più su un moderno, tu sei andato più su qualcosa di... Qua c'è la, il lavabo Il lavabo, ok Interessante che si può aprire chiudere il tappeto. Okay, Poi si quindi... sale sì, sì. Il letto del colore mio con l'armatura Aspetta. La prossima volta Luigi ci sarà una prossima sfida infatti Va bene, ok Allora, quindi detto questo, credo che abbiamo detto tutto e quindi detto questo vi salutiamo Ciao Ciao In eh, ritardo